E finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Prima di tutto vi avviso che questo sarà l'ultimo video fino a settembre, il canale andrà in pausa estiva. Probabilmente pubblicherò qualcosa sul mio secondo canale che si chiama Oltre la nutrizione su cui ho in mente di portare avanti qualche progetto diverso, eh, ma su questo canale torneremo a parlare di alimentazione dopo il mese di agosto. Veniamo all'argomento di oggi esistono molti tipi di dolcificanti diversi accompagnati a volte da eh, aure di sacralità oppure al contrario dalla fama di essere veri e propri veleni. Eh, con questo video cercherò di fare un minimo di chiarezza in modo da fugare tutti i dubbi la prima cosa che vediamo è lo zucchero può venire dalla canna da zucchero dalla barbabietola, ne esistono diversi tipi ma fondamentalmente sono lo zucchero bianco lo zucchero di canna lo zucchero integrale a seconda del tipo, e anche ovviamente del sottotipo, cambiano le colorazioni, la consistenza, ogni variante ha quindi il suo sapore particolare. Lasciatemi dire una cosa importante da subito, la scelta del tipo di zucchero da utilizzare per dolcificare i nostri caffè deve risiedere solo sul sapore. Scegliete quello che vi piace di più, senza farvi altri tipi di calcoli o problemi, perché fondamentalmente questi zuccheri sono tutti uguali. Il colore chiaro o scuro dipende dalla quantità di melassa contenuta in esso ed effettivamente esiste una piccola differenza sia in calorie e quindi nella quantità di zucchero vero e proprio, sia nella quantità di minerali e vitamine contenuti nei vari tipi, ma queste differenze sono rilevanti se parliamo di quantità dell'ordine degli etti, non del cucchiaino. Facciamo un esempio concreto. Lo zucchero integrale sembra essere la scelta più salutare. A parità di peso, contiene un po' meno saccarosio rispetto allo zucchero bianco e quindi apporta meno calorie ed è più ricco di minerali e vitamine. Fin quando guardiamo i due prodotti su tabelle nutrizionali, non c'è storia. Ma dobbiamo anche considerare il consumo che si fa dei due. Lo zucchero bianco ha più saccarosio, quindi dolcifica di più. Per avere lo stesso sapore dolce, dovremmo quindi usare più zucchero integrale. Pensiamo poi ai minerali e alle vitamine. Il consumo di zucchero è misurato in cucchiaini e a quelle quantità. Qualsiasi contenuto di magnesio, potassio, o altri minerali o vitamine è del tutto irrilevante dal punto di vista funzionale. Avere 3 mg di potassio o averne 0 come nello zucchero bianco, non cambia assolutamente nulla, dato che il fabbisogno quotidiano è più di mille volte più alto. Quindi ribadisco, la scelta del tipo di zucchero da consumare deve essere esclusivamente fatta sul sapore che si preferisce. Non ha senso considerare altri parametri e non ha senso considerare uno zucchero più salutare dell'altro. Allo stesso modo, conviene considerare il miele come uno zucchero qualsiasi. Il miele ha circa il 20% d'acqua al suo interno, quindi a parità di peso è un po' meno calorico rispetto agli zuccheri solidi. Eh, viene pubblicizzato come tocca sana per la salute, secondo molti avrebbe proprietà curative speciali perché si sa è un prodotto delle api e le api sono insetti benevoli. Ebbene, il miele non è altro che acqua e zucchero. Abbiamo un po' di minerali, un po' di vitamine, ma ci troviamo nelle stesse condizioni dello zucchero integrale, totalmente irrilevanti, a meno che non se ne consumi un etto o più, cosa che normalmente non si fa. Consumate il miele se vi piace, consumatelo. Se considerate l'idea di dolcificare il tè con lo zucchero bianco, un sacrilegio gustativo. Ma non consumatelo per avere chissà quale beneficio sulla salute, è zucchero, nient'altro. Lo stesso discorso vale per qualsiasi sciroppo, ovviamente. Scegliete il prodotto in base al sapore, consumatelo con moderazione e non avrete alcun problema. Infine, abbiamo tutto un dedalo di dolcificanti artificiali. Il primo che mi viene in mente è l'aspartame, accusato di essere velenoso, cancerogeno, intossicante. Non c'è niente di vero, ovviamente. Per diventare dannoso dovremmo bere l'equivalente di almeno 36 lattine di bibita dolcificata al giorno per tutta la vita. Che ovviamente non accade mai. L'unico caso in cui l'aspartame è dannoso è se si è malati di Fenilchetonuria, che è una malattia metabolica. Altri dolcificanti artificiali possono lasciare un retrogusto dolciastro in bocca che può risultare ad alcuni poco piacevole. Il rischio generale di questi prodotti riguarda la flora intestinale, in soggetti sensibili possono alterarla e causare problemi di gonfiore o fastidivare Esiste poi la stevia che è un, uno zucchero derivato da una pianta, non è un dolcificante artificiale, si tratta di un vero e proprio zucchero che non viene assorbito dall'intestino e quindi dolcifica senza cedere calorie al corpo. Eh, anche qui il problema generalmente riguarda il retrogusto, che nella maggior parte dei prodotti sa un po' di liquirizia, ed eventuali problemi intestinali. Il modo migliore per gestire gli zuccheri a tavola è consumarli in quantità ridotte. Qualsiasi prodotto andiamo a usare, che sia artificiale o naturale ha controindicazioni legate alla quantità e nessuno di essi può essere considerato accettabile per chiunque. Il mio consiglio quindi è imparare a conoscere i sapori dei vari alimenti senza fare affidamento ai vari tipi di dolcificante e usarli in maniera moderata. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivetemi pure qui sotto, sono contento di chiarire eventuali curiosità. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a settembre. Un saluto a tutti.